Si dice spesso che una foto dice molto di più di un articolo. È il caso della copertina di Vita Trentina di questa settimana. Eccola l'ultima barriera, così sarà la postazione nella quale i parenti potranno avvicinare finalmente gli ospiti delle case di riposo. Il nostro collega Augusto Goyo l'ha eh, registrata insieme a Gianni Zotta in una RSA di Cadine grazie alla disponibilità del direttore. Si tratta di una simulazione già che le visite dovrebbero cominciare ma come precisiamo non è ancora riapertura. Questo è il tema principale di Vita Trentina che si occupa anche di maturità e vi segnaliamo la seconda copertina che è questa, l'esperienza di fragilità messa in primo piano dalla rivista trimestrale Questi miei fratelli in allegato, otto pagine tutte da leggere, in questo caso la foto sembra datata di qualche anno e invece è solo questione di poche settimane. Buona lettura e buona settimana.